Parliamo di Megan Questo è un Megan con il 3 al posto della E Quindi m è un film Che alla fine si può considerare un film del 2023 Perché esce domani al cinema Io ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima Stampa E ne sono felice perché l'ho visto in lingua originale Non vi sto a fare la filippica eh, a, farvi, eh, a rispiegarvi da capo eh, quanto i film in lingua originale siano comunque migliori io penso che anche questo doppiato perderà parecchio però eh, non vorrei già saltare su il discorso recitazione diciamo che non stiamo andando a perdere l'interpretazione di grandissimi attori poi vediamo. vediamo anche a questo a questo aspetto qua. Vediamoci un attimo il trailer. È allucinante quanto questo trailer sia veramente tantissimo spoiler. Pensavo non devo spoilerare troppe cose perché comunque eh, non è che sia un film dove accade chissà che, quindi però questo trailer è veramente una roba indecente. Uh. Vabbè comunque c'è una bambina che perde tragicamente i genitori si scopre si, anche nel trailer, lo dice la prima cosa sì. che dice e finisce a vivere con la zia la sorella di sua madre che è un, un ingegnere meccanico per una società importante di giocattoli che produce dei giocattolini parlanti, un po' intelligenti, che fanno un po' di azioni. E questa, questa tizia, insomma, non riesce tanto a ricoprire bene il ruolo di, di genitore. Non, non, è, non, è, non si è progettata per quello, non si è mai vista come una madre, e, però lo deve fare. Lo deve fare, ma non lo fa, perché la sua vita è tutta concentrata a creare un giocattolo fighissimo, perfetto che non riesce ancora a proporre i suoi capi, eccetera, eccetera. Poi alla fine, in una, un impeto di, di, di, di non si sa che cosa, che la spinge, siccome vede che sua nipote, di cui ormai lei è la figura materna, vede che soffre di solitudine, eccetera, no, non si sa per quale ragione questa cosa la spinga, invece che stare con lei, eh, vede sua, sua nipote triste, sola, che non interagisce con nessuno, è un cazzo e invece che stare con lei eh, decide di costruirgli un... Portare a termine in realtà quello che stava già facendo, cioè... L'aveva già fatta sta bambola, quindi semplicemente... Non si capisce bene perché mh, questa cosa abbia influito sul finire o non finire questo robot, questa bambola. La sceneggiatura è forzata in, divers in diversi punti. È così forzata un po' dall'inizio alla fine che quasi non ci fai più caso cioè sembra veramente un mondo dove l'assurdo comunque è abbastanza normale quindi in un certo senso è armonica la cosa, non è un film dove le cose che accadono sono abbastanza coerenti e sensate e poi a un certo punto c'è una cosa insensata no, è tutto abbastanza insensato perché appunto parte da questi presupposti come il fatto che che questa, questa ingegnera, eh, questa ragazza che è molto intelligente, una specie di nerdona, anche molto pragmatica perché costruisce dei robot a casa sua, eh, anche solo il fatto che riesca a costruire una bambola estremamente mh, costosa e sofisticata, non più con i mezzi dell'azienda perché l'hanno cazziata, ma a casa sua. Eh, è un'intelligenza, comunque è una bambola che è dotata, come vedete, di un'intelligenza artificiale mostruosa. Mostruosa perché è un po' assomiglia alle intelligenze artificiali che stanno nascendo adesso, che sono le intelligenze che imparano eh, dai dati del web, quindi ricorda un po', richiama un po' il concetto di ex macchina, no? Però sono anche molto ingenui, come, come ci raccontava nella Live Aaron, no? Cioè sono come dei bambini. Eh, bambini iperistruiti che ehm, in questo caso ha come obiettivo quello di proteggere la bambina l'unico incipit che gli viene dato a livello di programmazione è quello cioè far star bene la bambina e proteggerla da tutto e da tutti questo si capisce perché poi nel trailer ci sono degli scontri, gente che le dà fastidio e la, la, bambola, de, la bambola Megan si metterà di mezzo allora, il film è diretto da Gerard Johnson e prodotto da James, Jason Bloom e James Wan, i due, due produttori di cinema che eh, hanno sulle spalle tantissimi film. e In precedenza avevano prodotto insieme solo Insidious, quindi questa è, in teoria, dopo Insidious, questa è la prima produzione che fanno insieme e penso che qui sia nata si è sbocciato l'amore per cui adesso sta nascendo una casa di produzione che unisce le loro due case di produzione per creare una mega corporate che fa film horror eh, quindi una sorta di... sembrerebbe quasi un monopolio eh. Eh, La Bambola è una, un insieme tra di animatronic e una um, un'attrice, una ballerina... Non so se è una ballerina molto giovane e bassa o una bambina ballerina. Comunque eh, si percepirà eh, il fatto che mh, non è sempre la stessa cosa, secondo me. Nel film non si è riusciti a dare, secondo me, una, un mov dei movimenti a questa bambola che siano coerenti eh, sempre. È una cosa che in realtà mi ricorda tantissimo Chucky, perché Chucky... Che era veramente altissima tecnologia quando uscì. Chucky è un insieme di animatronic ma anche di nani che hanno interpretato Chucky. E il discorso è che sia in Chucky sia in Megan si vede che l... i movimenti sono comunque diversi: cioè in alcuni momenti sono più umani e plastici, e in altri sono appunto dei pupazzi mossi da. In modo meccanico, quindi questo, beh, questo oggi come oggi lascia un po' il tempo che c'è, cioè, questa cosa è, è un po' secondo me un, un po' inaccettabile oggi che non si curi almeno questa cosa qua. Mentre invece all'epoca si poteva tranquillamente chiudere un occhio, insomma. Alla gente piacciono i film sulle bambole perché le bambole hanno eh, ed è comprensibilissimo. Le film oro sulle bambole piacciono perché le bambole già di per sé, eh, fanno parte di una particolare fobia, ci sono delle persone che hanno la fobia delle bambole e ci sono tutte delle ragioni validissime per cui uno ha la fobia delle bambole, quindi non sto a discutere quello, e, e chi ce l'ha di più di meno poi sicuramente eh, può godersi questi film in un certo modo, è certo che se una persona ha veramente una paura estrema delle bambole non guarderà mai né Megan né Chucky né nessun altro film, però se, se vi fanno un po' di effetto sicuramente il film ah, è inquieta e vi inquieterà. Quello che dicono i due produttori è che loro volevano fare un film sulle bambole, perché il pubblico vuole le bambole, eh, unendo Annabelle con Terminator. Allora, secondo me sono stati un po' disonesti nel fare questo parallelo, perché sì, è vero che Annabelle... Eh, una bambola molto grossa non grossa come Megan però è una bambola molto grossa e quindi può esserci un, una similitudine con quella bambola lì, è vero che Megan la vedete come aggressiva, aggressiva, no? come sì, un po' Terminator però la verità, la verità vera ve la dico io che l'ho visto questa bambola è più che essere un, un, un, un insieme di Annabelle con Terminator questa bambola è Chucky. Questa bambola è Chucky. E non si discute. Questa bambola è la versione femminile di Chucky. Non solo è la bambola... La bambola assomiglia a Chucky e non a questa descrizione, secondo me, furba che hanno fatto loro. Ma il plot, cioè la storia, diciamo, di base, è la stessa, medesima, di Chucky il remake. Voi sapete che Chucky il remake mette da parte ricrea la storia della bambola assassina mettendo da parte la componente soprannaturale, quindi eh, Charles Lee Ray non farà il rituale magico voodoo per entrare con la sua anima dentro al bambolotto tipo bello, eh, ma ci sarà un un tecnico cinese, quindi c'è anche un, un po' un uno strezzato d'occhio a questo discorso politico eh, che mh, perché è stato licenziato saboterà una bambola e questa bambola ha un'intelligenza artificiale che andrà in tilt e farà un po' il cazzo che gli pare eh, eh, raga è la stessa cosa è la stessa cosa perché stiamo parlando di robotica e di giocattoli quindi è lo stesso plot che chiaramente cambiano le situazioni ma siamo di fronte a una mamma sola con un figlio. E qui siamo di fronte a una surrogato di mamma sola con una figlia. Tutti i pezzettini, se li prendete piano piano e provate a metterli uno sopra l'altro, coincidono. Quindi c'è una rinfrescata in realtà di quello che è un un plot già esistente, che è Chucky il remake, però non è che cambia molto. Detto ciò, eh, il film è diretto, girato e ha una fotografia esattamente come la vedete nel trailer. È un, è un tipo di impostazione molto commerciale, molto pulita, molto anche fake, che è un po' lo stesso difetto che aveva, secondo me, Chucky il remake, cioè era... Un po' finto tutto, un po' tutto plasticoso. Eh, però un aspetto veramente molto bello di questo film è la bambola, ragazzi. La bambola è veramente figa. È inquietante, è una bambola ambigua, molto ambigua. E inquieta anche, disturba il fatto che sia così ambigua. Una cosa intelligente che è stata fatta è il fatto che è molto realistica, ma non completamente. Se fosse stata iperrealistica, quindi come il robot di Ex Machina. Il robot di Ex Machina non inquieta assolutamente, non dà nessun nessuna noia, anzi è rassicurante. In questo caso la, ba la bambola è molto molto simile a una bambina reale, ma non troppo. C'è sempre quella componente di, eh, diciamo, deformazione delle proporzioni o di qualche aspetto del viso che la rendono comunque gommosa e non realistica al 100% e quindi inquietante. Questa è una reazione tipica umana quando si ha di fronte un umanoide di cui non, se ne, eh, non si riesce a definire il contesto, quindi se non si riesce a identificarlo come umano e quindi questo cortocircuito mette a disagio, c'è proprio un meccanismo psicologico riguardo a questa cosa qua che ha anche, anche a, che, eh, a che vedere con eh, il movimento. Infatti Megan a un certo punto deciderà di accovacciarsi e correre come un cane, praticamente mi verrebbe da dire, come un quadrupede e questa parte che è, è un po' strana è comunque interessante dal punto di vista proprio... Della volontà di creare disagio Quindi una cosa fatta apposta Per quanto eh, riguarda la, scena, la famosa scena del ballo è Esattamente La scena del ballo è esattamente Quello che pensavo Cioè non c'entra un cazzo Non c'entra un cazzo Non c'entra un cazzo di un cazzo Tant'è che poi ho scoperto Che nella sceneggiatura non c'era assolutamente Questa scena del ballo E che il regista Ha eh, inserito questa scena per rendere più strano il momento in cui Megan rincorre delle persone nel corridoio e eh, lo sceneggiatore si è ritrovato questa scena e ha detto che l'ha trovata fun funzionare secondo me gli sono girate le balle comunque la scena è diventata virale ha generato tutta una, una questione su tiktok balletti non balletti eh, però ragazzi voi vedete il film che riesce anche ad avere un senso Riesce anche a essere un film che veramente funziona, tira dritto, la, la storia c'è, è un po' stupidotta ma c'è la storia e, e poi a un certo punto sta, sta bambola di punto in bianco decide di fare una mossa, una, una, una, una, si butta all'indietro con, con la testa, fa una, una piroetta, fa un passo di danza e, e fa questa cosa qua che è veramente totalmente... È ingiustificata e questo secondo me è tipico del cinema di questo è tipico del cinema di James Wan il cinema prodotto da James Wan cioè cose ficcate assolutamente a caso per l'effetto scenico che in alcuni casi può essere un, un, un, un elemento um, che funziona perché hai fortuna perché ti è, ti è venuta bene perché la gente non si pone troppe domande in questo caso è qualcosa di che non lo so che senso dare a sta roba, però se, eh, io ho avuto la sensazione che se non ci fosse questa scena di ballo e semplicemente M -M Megan li girano i 5 minuti, piglia e rincorre la gente con la taglierina, ti fa capire quanto manchi qualcosa a questo film che rende caratteristica questa mutazione. La mutazione in cattiva come ci arriviamo al fatto che lei abbia preso e fatto questo balletto assurdo, non ha, è inspiegabile, è assolutamente inspiegabile. Detto ciò, a me non è dispiaciuto questo villain, a me è piaciuto, a me piace Megan, questo villain a me piace un casino. Mm, quello che, perché, mi, perché mi piace? Perché alla fine il, il villain è disegnato bene, eh, è figo, perché è una bambola ma non è una bambola. Cioè è una bambola ma allo stesso tempo è un androide. È come se fosse eh, una replica. Non è veramente un giocattolo come Tipo Bello. Lei è un clone di un essere umano. Vuole essere identica a un umano. Non vuole essere identica a una bambola. Come, come appunto Tipo Bello o come Annabelle. Lei non è una bambola fondamentalmente. Quindi mi è piaciuto questo, questo ibrido tra bambola e... Eh, e android realistico mi piace il carattere di, di megan perché è una saccente del cazzo perché avendo lei accesso a tutte le informazioni di internet ha una fottuta cultura mastodontica e quindi nel giro di poco tempo diventa pedante e eh, saccente e, e pretenziosa diventa scomoda diventa pesante per la famiglia eh, e per il ruolo de, del, del genitore che dovrebbe fare la, la sorella che però mh, non era già in grado di fare all'inizio e mi spiace molto che comunque il film non sia un, un buon film un, un film eh, diciamo che possa diventare memorabile ma ho il timore eh, ho il timore, visto la potenza, eh, la potenza di questo vile, la potenza proprio comunicativa, il fascino che può generare, ho il timore che da qua all'eternità noi avremo altri film su Megan. È molto interessante come è stato sviluppato il volto, con questi occhi che sono quasi grigi, eh, sono una sorta di azzurro, verde, chiaro, io non riesco neanche a vederlo bene in realtà perché sono mezzo ciecato ultimamente. Però è, è proprio mh, qualcosa di, di, di inquietante questo colore degli occhi che ha, questi occhi che ha così grandi. Così cazzo, sono riuscito a fargli degli occhi estremamente cattivi. Alla fine, quando combatteranno e Megan, eh, non vi dico cosa accadrà, assomiglierà tantissimo a Chucky e lo scoprirete vedendo il film perché... Una, una pecca di questo film sono le uccisioni, ragazzi. Da, se da un lato ho apprezzato tantissimo una cosa, cioè che le uccisioni sono assolutamente politicamente scorrette, e questa cosa io l'ho amata tantissimo, perché chi non deve essere mai ucciso negli horror qui viene fatto fuori per primo. Ok, vi dico solo questo. Di solito negli horror ci sono dei tabù, anche se sono già stati... Diciamo eh, Affrontati Ci sono dei tabù che qua vengono eh, Proprio ci passano sopra Con, con l'asfaltatrice Non gliene frega un cazzo e vanno E questo mi è piaciuto perché è cattivo È cattivo da quel punto di vista Il problema è che non si vede un cazzo Questo è il classico horror Che non sarà vietato ai 18 che Non sarà vietato forse neanche ai 4, Non lo so a che cosa sarà vietato Forse sarà vietato ai 6 anni Perché non si vede una mazza non si vede niente ed è un peccato perché questo è un film horror puro. Quindi, noi quello ci aspettiamo a un certo punto. E sarebbe stato. Io ribadisco che questo tipo di film che un po' diciamo fanno il gioco che fanno in ehm, auguri per la tua morte: in auguri per la tua morte. Non vediamo mai niente. Questa muore 16 volte, ma non vediamo nulla di che. Non vediamo il gore, là ci sarebbe stato, qua ci sarebbe stato benissimo, il film secondo me avrebbe eh, giovato di questa cosa perché l'avrebbe reso molto meno mainstream, molto meno per il pubblico di massa e l'avrebbe reso un film eh, per gli ororofili, per i, per i veri ororofili, quelli che amano il sangue, la scena gore, la testa tagliata... Eh, amputazioni, sbudellamenti, spiaccicamenti, cose del genere Ci stava benissimo il film, secondo me schizzava E per me poteva diventare qualcosina di più di quello che è come giudizio finale Cerco di darvi un'idea di, di com'è il film Il film è una commercialata per come è girato, per come è fotografato Ma è fatto bene, è mm, dignitoso esteticamente, no? è fatto bene, c'è cioè tutto, tutto a modino, tutto a postino. La recitazione è il minimo sindacale, cioè proprio non vediamo niente di interessante se non leggermente la bambina protagonista che riesce a trasmettere qualche stato emotivo in più perché gli altri sono tutti piattissimi. La protagonista, Alison Williams, che ha già fatto Get Out, è assolutamente cioè, appena, appena sufficiente. Ragazzi, non, eh, non, non, non riescono proprio a, a intensificare la messa in scena questi attori qua. Eh, è un film molto, molto plasticoso. Spiace perché io in questo film ci ho visto un potenziale incredibile. Perché si parla di intelligenza artificiale. Quindi si parla anche in termini di eh, filosofici di intelligenza artificiale cioè Megan ha un'identità a un certo punto vorrà eh, qualcosa in più come tutti quelli che si sentono di, di esistere c'è un bel villain c'è una, una bella quantità di cattiveria e di cinismo c'è una storia assurda un po' assurda che sembra un po' una favola eh, poteva essere un film molto più bello, non lo è c'è di peggio ecco De, in questo tipo di cinema c'è di peggio quindi questo è un po' tutto quello che riguarda Megan uh, io penso che però il, il personaggio sia talmente affascinante proprio a livello estetico e, e, e, e per il fatto che dentro ha un'intelligenza un artificiale quindi un tema abbastanza che sarà sempre di più nelle nostre vite penso che, che andrà avanti il franchise parecchio il film penso che andrà abbastanza bene poteva divertire di più se ci fosse stato un po' di sangue ecco